Siamo arrivati alla fine del nostro percorso, adesso facciamo il baking vero e proprio. Allora, abbiamo i materiali, abbiamo le texture, abbiamo sistemato le ombreggiature e abbiamo soprattutto l'UV Mapping pronto, già eh, in, in, inserito nel nostro lavoro. Faccio notare che l'oggetto è selezionato qua. Qua deseleziono eh, il nodo dell'ambiente occlusion eh, cliccando su un luogo qualsiasi della bacheca e vado ad aggiungere una texture, image texture, quindi un'immagine un sostanzialmente. Questa immagine non dovrà essere collegata a nulla. Ingrandisco un po' per far vedere cosa succede, come è fatta e un'immagine texture in questo momento neutra, non contiene niente, noi clicchiamo nuovo. Qui diamo titolo eh, Baking o meglio Mesh Baking, visto che abbiamo chiamato tutto così, Mesh Baking. Lasciamo, la, eh, lasciamo 1024 pixel per 1024 pixel perché noi lavoriamo per poi importare le nostre mesh sui mondi virtuali e questa è la dimensione che viene accettata nei mondi virtuali. Togliamo alfa per alleggerire un po' la mesh e clicchiamo su ok. E questa è la finestra dove comparirà il baking, se io vado ad aprire qui troviamo tutte le nostre texture, è comparsa anche questa la mesh baking. Io ho cliccato, diventa nero. Adesso, agendo sulla rotellina, oh, questa è la nostra mesh che in realtà non contiene niente, per questo è nera. Ora, attenzione, questa, eh, questo nodo è selezionato, si capisce che è selezionato perché ha i contorni gialli, gli altri non hanno i contorni gialli. Ecco, tenendo il cursore qua Copio il nodo. Come lo copio? Eh, nel, con la scorciatoia classica della tastiera, cioè cliccando CTRL e C. E l'ho copiato in questo modo negli appunti. Io sono nel materiale piano. Adesso vado nel cubo, sposto il cursore su uno spazio vuoto e sulla tastiera faccio CTRL più V. E in questo modo ho incollato qua una copia che lascio selezionata. Vado ora nel materiale cilindro e faccio la stessa cosa. CTRL V ed è selezionato. Quindi, ripeto, sono selezionati il modello e i tre, ehm, le tre copie del Mesh Baking, che sono ognuna in ognuno dei tre materiali che io ho utilizzato. A questo punto devo avviare il baking. Per avviare il baking vado nel riquadro delle proprietà e salgo fino a trovare l'icona della macchina digitale che si chiama render properties. Questa è una piccola macchina digitale. Clicco e devo cambiare quello che è il motore di rendering. Non devo usare Ivi, ma devo usare Cycles, che è questo. Ecco, che è, fa un rendering un, poco più, um, un po' meglio renderizzato, un po' più leggero, ecco, un po' più pesante rispetto a IV. IV è più leggero, Cycles è un po' più pesante, ma a noi va bene così. Qua nel sampling, nella sezione sampling, cambio da 128 a 32, diminuendo eh, la definizione del rendering però eh, diminuendo anche eh, il tempo che ci vuole per fare il, il baking stesso. No? Do invio per confermare, posso chiudere la sezione sampling e scendo fino a trovare la sezione bake. Qui apro, lascio fra il bake type, lascio combined fra tutte le varie possibilità che ci sono, lascio il Combined, lascio la luce diretta e indiretta, lascio diffuse che significa l'immagine, tolgo glossy, tolgo transmission, lascio l'Ambient occlusion che ho già messo e tolgo la emissione. E a questo punto clicco su bake e parte il rendering. Ci mette un poco da qualche messaggio strano, ma ecco che sta già facendo il rendering qui da... Lo fa abbastanza in fretta, devo dire. Ed ecco che a sinistra è comparso il nostro baking con tutti i materiali. Abbiamo la piattaforma con le ombre, abbiamo il cubo e abbiamo il cilindro che era una texture piuttosto scura. Ora questa texture si trova all'interno di Blender, ma io devo farmi una copia per poterla applicare... In, in altri casi quindi per fare una copia esterna e lasciarla nel mio pc vado sulle tre righe orizzontali clicco su image e vado su eh, salva come e la metto sempre insieme a tutte le nostre texture nella solita cartella salva come immagine e qui siamo a posto apparentemente è venuto tutto bene però io voglio la controprova. Allora come faccio a vedere se il mio baking ha funzionato? Salgo al menu quassù e torno in, nell'interfaccia di layout, eccolo qua, e tolgo la selezione. Vi ricordate che nel primo tutorial avevo fatto una copia senza materiali della nostra mesh? Io adesso vado a ritrovarla, quindi salgo su nell'outliner nella mia collezione e clicco sull'occhiolino eccola qua se io adesso seleziono questa e poi vado in materiali come vedete non ci sono materiali c'è solo il materiale generico neutro che viene messo automaticamente da blender quando io faccio un modello ora per avere la controprova, se vado quassù, qua sono in modalità Rendering. Abbiamo detto Wireframe, Solido e Materiali. Materiali con texture. Come si vede, qui ci sono i materiali nel mio originale, ma nella copia non c'è niente. Anzi, ho addirittura cancellato il materiale di default. Prima di procedere alla nuova testurizzazione con l'immagine eh, cotta, baked, no? bisogna però stare attenti a una cosa. Qui abbiamo modificato l'UV mapping in modo da, eh, diciamo così, impacchettare eh, le UV map di ogni singolo oggetto in delle specie di isole. Che non fossero sovrapposte fra di loro ma qui ancora non l'abbiamo fatto e adesso ve lo faccio vedere se io seleziono questo e vado in UV editing come vedete eh, l'uvi eh, map non è quella dell'altro se io faccio così e vado sull'altro ecco e vado in edit mode avevamo fatto avevamo utilizzato la voce pack islands no e, le, e i diversi oggetti sono messi più vicino possibile in modo da utilizzare nel modo più efficiente possibile lo spazio di te texturizzazione con dei margini che io avevo fissato a 0,2 se vi ricordate, no? perché adesso lo rivediamo hm? torniamo dunque a quest'altro e Andiamo in Edit Mode, Edit Mode, e facciamo l'UV Editing. Lo Smart UV Project, vi ricordate che avevo messo i margini fra le isole di 0,2. ok, Adesso però qua dobbiamo modificare perché qua le UV Map sono sovrapposte e il nostro becchi non funzionerebbe. Quindi con A seleziono tutto, torno su UV e vado a Pack Island. In questo modo ho sistemato la UV map anche della copia. A questo punto io torno nel layout e vado a dare il materiale. Sono qua, sono nella, nel riquadro delle proprietà, nella sezione materiali, più nuovo, e questo lo chiamo Prova, eh, prova Baking. Non mi ricordo, ho fatto tante prove lo chiamiamo prova baking, invio per confermare, qui, image texture, apro, vado a prendere la mia prova, l'ultima di una serie, ed ecco che ha funzionato. Questa è un'immagine, qui non siamo nel rendering, eh? questa è un'immagine che è stata semplicemente proiettata sul modello, il rendering è questo. Il rendering è questo, cioè io ho progettato, ho cotto quest'immagine e l'ho applicata come immagine qua Infatti se io torno in rendering e sposto la mia luce, qui si sposta la luce, qui, anche qui si sposta ma di sottofondo resta l'immagine del baking Insomma, abbiamo fatto tutta la procedura, siamo riusciti, abbiamo capito come si fa il baking. L'UV mapping è la chiave di tutto. Spero che sia chiaro. Se avete domande, mettetele nei commenti e grazie per l'attenzione.